Ciao guys questo era il make up di ieri sera per questa cena di Prada di cui ero super fiera Guys ieri sera ho detto mi strucco ma tengo il make up occhi perché è così bello e domani mattina così ce l'ho ancora Beh non è andata proprio come credevo, non abbiamo salvato il make up occhi Ciao guys questo era il make up di ieri sera per questa cena di Prada di cui ero super fiera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 è andata proprio come credevo, non abbiamo salvato il mica pochi.